Mentre stavo prendendo del legno praticamente ho trovato di nuovo una di queste cose qua Che se ci entriamo tipo ci fa di nuovo il filmato vediamo Ehi, hey, ricordatevi di mettere like proprio ora Continuate bravissimi continuate così vai così ci siamo quasi Esatto oh mio dio Allora a parte che è bellissimo perché qua c'è tipo una cesta bellissimo e, e tipo se guardo fuori non succede niente Invece se guardo dentro oh mio dio bellissimo Va bene, invece prendiamo tutte le cose che ci sono qua dentro. Vabbè, c'è una spada. Vabbè, c'è una spada carina. Non guardare dietro. Cosa vuol dire? Perché non devo guardare dietro? Raga, ho paura. Raga, ho paura. Raga, perché cosa? No, mi devo girare per forza. No, no, no, no, no, no, no, no. Non sembra ci sia niente. Non capisco, non c'è nessuno. Oh mio dio! No! No, no, no, no, no, no, no, no, no, via, via, via. Raga, ma cosa sono queste cose? Allora, no, no, no, no, no, sono fortissimi, hanno un sacco di vita. Posso vederlo. Questo è. Devo scappare. Stiamo no, no, per uccidermi. Questo è Red Hulk e Venom. Qua c'è tipo un ascensore che porta giù. Ok. Ok, ok, ok. Siamo al protetto. Siamo al protetto, tranquilli. Allora. Prima di tutto ricapitoliamo. Praticamente c'era Venom e. Red Kulk lì fuori Non per dire Allora questa cosa sembra tipo una sorta di percorso Però non è che sia proprio bello Esplosione Sfortuna Morte E fortuna Beh quale mai sceglieremo Scusate io direi di andare su fortuna Anche se qua sembra effettivamente che stia bruciando tutto E sembra che effettivamente abbiamo una sola via Da andare Cioè nel senso Qua al centro dobbiamo andarcene piano perché Ovviamente se no poi dopo delle spine, i cactus ci ammazzano Ok, continuiamo Mi sembra abbastanza semplice finora Chissà, di solito in questi dungeon Riusciamo sempre a prendere tipo dei tesori buoni Ok, qua è abbastanza, ok Ok, ce la stiamo facendo Non preoccupatevi, è abbastanza semplice come dungeon, credo Ecco no, però adesso è stralento, aiuto Beh, oddio, più o meno in realtà Ecco qua, è diventa un pochino più lento ci picchia, perché deve essere così lento adesso? Però, dai, ok Uh, meno male ce l'abbiamo fatta oh, Già alla fine siamo Ok bene vediamo un attimo qua no, un attimo mi sa che lì sotto c'era un tesoro Raga non posso più andare Perché? No no no ho bisogno del tesoro oh, Ok meno male per fortuna Oddio che paura Ok e qua abbiamo tutte le cose Ok allora tecnicamente Io ora sono protetto il che è bellissimo Tutto ciò Sono di nuovo andati lì Ok, perfetto, allora io prima direi di uccidere Red Hulk Che anche se ci colpisce tecnicamente ora non ci fa tantissimo danno Bene, abbiamo quasi finito, anzi io posso anche avvicinarmi Perché tecnicamente questo qua non riesce a farmi proprio niente Ok, io direi di andare anche da Venom adesso con la mela d'oro super incantata Non ti... No, no, no, raga, questo qua però è inquietantissimo È inquietantissimo, è più inquietante di Red Hulk Mi sta uccidendo No, no, no, No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Ok, ok, ok, ok. Mi, mi aveva tolto quasi tutta la vita. Ve l'ho detto io che questo qua era un po' più pazzo di Red Hulk. Comunque, ho ancora rigenerazione Fire Resistance. sti qua? No, c'è di nuovo lui. È vero che questi qua non muoiono mai. Ok, eh, mi sa che abbiamo un serio problema. Dobbiamo chiamare un servizio di disinfestazione qua, perché non è possibile. Io non è che sono qua a, a, a disinfestare il mondo da sti Quindi, scrivetemi voi se per voi ho vinto questo gioco oppure no. E... Ci vediamo al prossimo video preoccupante con i signori.